Altro video di dove acquisto? Secondo voi, ovviamente da Wish, e ho comprato alcuni bracciali che sono fantastici a mio avviso. Oltretutto, come sempre, quello che mi piace io metto nella lista: desideri, attendo qualche giorno con le promozioni e vado ad acquistarle sempre solo a un euro perché. O sono in promozione oppure sono gratis e pago la spedizione che è di un euro. Quindi tutto quello che vedete sempre a un euro. Signori della Wish, facciamo una collaborazione perché ormai io compro solo da voi. Comunque sia, vi mostro i bracciali. Adesso sono pochini perché ne, ne ho presi pochi. Mi piacevano quelli lì. Ve li mostro con lo schermo ribaltato così si vedono meglio. E poi dopo allora, Come avevo anticipato sono pochine. Comunque è questo il più classico è regolabile e questo è davvero classico cioè è, è bellino si sì, col particolare di questi due fermini è classico e anche devo dire abbastanza delicato se tornassi indietro questo non so se lo ricomprerei sinceramente altro invece del genere che mi è piaciuto un sacco è questo che si è già tutto arrotolato ovviamente ecco Eccolo allora eccolo qui, con le due palline, si sblocca così, è abbastanza delicato ma comunque sia è piatto, quindi non dovrebbe rovinarsi più di tanto. Le palline non, non fanno rumore, sono solo da pendaglio, Guardate. mi sembra carino e poi è cioè, carinissimo o anche se vi ricordate un anello simile quindi magari facciamo un, un pandan è anche carino è facile da indossare perché c'è il gancetto ho tenuto le luci accese perché credo che così si veda che sbriluccicano un po di più perché se le spengo vediamo meglio i colori ma non vediamo più il briluccichio e quindi anche questo qui mi è sembrato davvero molto carino poi andiamo avanti dove li ho messi, ah eccolo qua, ovviamente si sono già rotolati tutti, questo se riesco a sbrogliarlo è molto fine, aspettate, sarà un problema riporlo perché se già si è ridotto in questo caso, ecco, ha il suo moschettone che è delicato, eccolo qui, ha due fili. Che però vanno uniti con tutte le stelline, vediamo se, ecco, così le mette a fuoco, con tutte le perline e le stelline. Mi è sembrato carino, mi, mi piaceva perché era carino con le stelline, con le, le palline, è molto fine questo, aspettate, vediamo, Credo che sarà difficile anche da indossare, comunque sia, noi ci proviamo intanto a sganciarlo da qui e poi dopo. Mi piaceva, è molto fine, molto delicato, molto elegante anche questo. Poi veniamo all'ultimo e questo io appena l'ho visto mi sono innamorata perché è acciaio questo qua ed è non è, non è niente di che, comunque sia al suo moschettone e la particolarità che mi è piaciuta è questa perché è questa parte rigida con l'infinito, la scritta love e lo charme con la zampetta, quindi così. E questo mi è piaciuto tantissimo che è il meno raffinato volendo di tutti quanti però è quello che io sono impazzita appena l'ho visto ovviamente e questo è carinissimo sembra anche abbastanza resistente speriamo perché comunque sia non ha un, un gancetto qui è proprio la catena che gira intorno al simbolo dell'infinito ed era carino e questo credo che sia sì questo è l'ultimo allora eccoci qui, dunque abbiamo visti tutti avete visto che sono davvero pochi in questo caso non ne ho presi tanti perché non ce n'erano tanti che mi piacessero e poi perché dei bracciali io ho sempre i classici quindi qualcosa di diverso ogni tanto tranne questo che mi sono innamorata appena l'ho visto per il resto ed è, non è che li porto tutti i giorni quindi ho scelto poche cose comunque sia se vi ho tenuto un po' di compagnia con questo video se c'è qualche bracciale che vi è piaciuto o comunque sia che vi ha incuriosito sapete che è un euro quindi vanno benissimo e se vi è piaciuto il video mi raccomando di mettermi un like e di cliccare sulla campanella così verrete avvisate ogni volta che carico un nuovo video alla prossima, ciao!